Va bene. Di cosa vuoi discutere? Sei una straniera, ed è un bene. Ma una Nora, questo un po' meno. Temi le rovine dei predecessori, come molti della tua tribù? No, anche se alcune sono pericolose. Allora potresti fare proprio al caso mio. Nei tuoi viaggi hai trovato degli strani recipienti, decorati con simboli dei predecessori? Si tratta di cilindri profondi con un manico ricurvo attaccato alle due estremità. Se mi porterai questi recipienti a gruppi di quattro, sarò lieto di scambiarli con quello che ho. Per quale rituale servono questi recipienti? Credo che avessero uno scopo rituale, usati insieme ad altri pezzi simili. Alcuni credono che servissero per le cerimonie del tè, altri che contenessero essenze sacre e oli per le preghiere. Ma io credo che fossero usati per l'usanza solenne di farsi la barba. Uno per l'acqua, uno per la lozione, e così via. Ogni fluido nel suo recipiente, applicato magistralmente sul viso a ogni passaggio del rituale, doveva essere entusiasmante. Ma a quale recipiente serviva a cosa? Devo scoprirlo, devo continuare la mia ricerca. Sicuro che la gente non li usasse per bere? Bere? Da una maiolica così finemente elaborata. Non essere ridicola! Sei interessato ai predecessori? Più che interessato. Io studio ogni manufatto antico che mi passi per le mani. Ma gli anni di studi mi hanno fatto affezionare al mio scrittoio. Non sopporto nemmeno il sole a dirla tutta. Non so come farò a trovare una compagna. La mia famiglia vuole un erede. Ah, uh, non guardare me. No, no, no, non guardo. Sai, mio padre ha le idee chiare su chi devo sposare, ma lei non mi interessa. Vorrei tanto che ci fosse un modo per evitarlo. Preferirei starmene con i miei preziosi recipienti. Sì, sì, facciamo in fretta. Devo lavorare. Lascio la tua caccia. Rovista bene nelle rovine. Rozza, navigata. Sì, vorrei parlare con te. Non perderti le mie merci. Così hai visto il ladro scappare? Ero con le spalle al muro. Non mi aspettavo che qualcuno entrasse dalla finestra. Mi ha superato vestito di grigio e ha preso la spada. Solo questo. Per il sole il cuore stava per scoppiarmi. Gozio di sangue. Meglio seguirle. Faccio un buon prezzo. Vieni a dare un'occhiata. Faccio un buon prezzo. Io ho le merci migliori. Ottime merci al giusto prezzo. Altro sangue. Continua a che tu e i tuoi stiate bene. Ancora del sangue. È stato un brutto Taplashia finisce qui. Ma qualcuno deve aver visto il ladro. Non credo che il Carta delle Ombre vogliano Non dimenticare Questa di trangue. fare scorta: Stara è un'occhiata la mia rinoggiata. roba. Qualcuno è passato di qua con una spada. Certo, ha preso dei lenzuoli dal mio banco ed è scappato giù per le scale dietro di te. Stava sanguinando, forse gli servivano belle. Diamine! Costavano un sacco! Ho perso i soldi per le garze di un ladro! Che piacere vederti! Se il ladro è passato di qua, c'è solo una direzione in cui può essere andato. Dritto! I prezzi continuano a salire meridiano. Nessuna traccia del ladro. Qualcuno l'avrà pur visto passare. Hai visto qualcuno scappare di qua? Qualcuno con in mano una spada? Sì, mi è quasi venuto addosso. È andato dritto all'elevatore. È scappato. Ma non ho visto spade. Non aveva nulla in mano? Proprio niente. Correva come un matto. Il ladro deve aver gettato la spada. Ma dove? Forse l'hanno aiutato. Il banco della mercante poteva essere un posto conveniente. Pare che il ladro sia fuggito, ma senza la spada. Forse l'ha gettata da qualche parte. Qui, per esempio. Cosa? No! Io non c'entro nulla. Lo sapremo quando avrò chiamato le guardie e avranno setacciato il tuo banco e interrogato i clienti. A Aspetta. Non è come pensi. Hai la reputazione di far risplendere la luce nell'oscurità, quindi so che mi ascolterai. Hai ragione. Ho ricevuto io la spada e, a mia volta, l'ho data a qualcun altro. Sarà venduta, ma non per profitto. E I frammenti andranno ai bisognosi. Ti aspetti forse che ti creda? Te lo dimostrerò. Vai dai miei amici al mulino nel villaggio di sotto. Ti spiegheranno tutto. Se non ti convincono, torna pure con le guardie. Non mi muoverò da qui. E anche se lo facessi, ti troverei. Ma va bene. Darò un'occhiata al mulino. Va bene, immagino di dover andare a questo mulino per scoprire cosa succede. Ti va di acquistare qualcosa oggi? Hanno assassinato il Capitano dell'Avanguardia! Sentirai di non esserci fermata. Sentirai di non esserci fermata quando sarai un Non troverai merci migliori. Guardare libri. non costa nulla. Compriamo metallo. Prezzi buoni, prezzi giusti. Faccio un bene la notte scorsa mi hanno detto di aspettarti credo tu voglia risposte bene non è complicato recuperiamo oggetti di valore inutilizzati li vendiamo e usiamo il denaro per i bisognosi di tramonto intendi rubiamo se lo preferisci da cinghiali che hanno banchettato nella mangiatoia per anni Ravan non mi sembrava un cinghiale. Puzza come tutti gli altri ricchi di benessere e soddisfazione, mentre la povera gente soffre. Chi riceve esattamente i frammenti a tramonto? Non i bastardi nella fortezza. Li usiamo per sfamare i poveri di fianco ombroso e curare le loro ferite. Sono andati a Ovest perché costretti. Credimi, lo so. Mia moglie è stata incatenata con altri servi e trascinata là. Sono morti di fame, ancora legati. Oh, mi dispiace. Anche a me. Dov'è la spada ora? Al sicuro, non l'ho ancora venduta. Cosa ti aspetti che faccia io? Che me ne vada? Speravo ci aiutassi. Dicono che segui le tracce molto bene. Il mio compare Nasan è scomparso vicino a Costa Marchiata. Era diretto a tramonto insieme a un intero carico di vivande. Se lo trovassi, aiuteresti molte persone. Io ci penserò. Ma solo se restituirai la spada a Ravan. Sapevo, me l'avresti chiesto. Gli ridarò la sua dannata spada. Nasan doveva incontrare il suo contatto in un accampamento vicino a Costa Marchiata. Inizia da lì. Ma, attenta. Ci sono molte macchine e parecchi cargia delle ombre. E non quelli bisognosi, ma i loro persecutori. Non ci sono ombre sotto il sole di mezzogiorno. non di vita. Dovrebbe esserci qualcosa Di chi è quel cadavere? Qualcuno ci sta uccidendo là fuori Guardate Avete sentito? potrebbe tornarmi comodo. e Grazie per l'aiuto. Vieni qui, dobbiamo parlare. Andiamo, cosa aspetti? Che c'è? Non vuoi parlare? Cosa ci fai qui da solo? E i tuoi uomini? Non voglio metterli in pericolo. E poi non mi dispiace rischiare le mie inutili chiappe, ma le loro no. Scusami se ho coinvolto anche te. Ah, nessun problema. È un giorno come un altro per me. Sai, abbattere macchine, cercare assassini. Giusto. Non vorrei rubarti del tempo. Pronta a iniziare? Sei sicuro di stare bene? Beh, sono sobrio, quindi no. Beh, per fortuna hai la mente lucida, almeno. Non farci l'abitudine. Dimmi cosa è successo esattamente a Ersa. Comincia dall'inizio. Nessuno lo sa per certo. È partita nel cuore della notte con alcuni dei suoi uomini più fidati. I suoi uomini fidati? E non ha portato te? No, stavo bevendo troppo. Forse ha pensato, merda, non lo so, che non fossi in grado. Le squadre di ricerca hanno trovato i corpi il giorno dopo, oltre a quelli di quei codardi dei Carja delle Ombre. Una imboscata. I Carja delle Ombre sono bestie. Era irriconoscibile. Durante la veglia abbiamo dovuto tenerla coperta. Mi spiace tanto, Erend. Sì, beh... Quando troverò i soldati che hanno fatto questo, dispiacerà anche a loro. Hai idea del perché se ne sia andata nel cuore della notte? No. Penso a qualcosa di urgente. Un messaggio. Un rapporto su una minaccia dei Cargia delle Ombre. Non saprei. Che cosa spinge i Cargia delle Ombre? Beh, l'odio. Soprattutto per Ersa. Si è alleata con Avad per sbatterli fuori da Meridiana. Sono rimasti due anni a leccarsi le ferite, ma alla fine hanno trovato un modo per arrivare a lei. Capito. Mostrami dove è caduta Ersa e farò il possibile per aiutarti. Andiamo, seguimi. Ersa è venuta fin qui Non lo so Non ha alcun senso È territorio dei Cargia delle Ombre? No Hanno rotto la tregua non appena hanno messo piede nello spazio Ci siamo quasi ho preso l'imboscata i nostri soldati hanno già per lo strato ma forse il tuo bel manufatto riesce a trovare qualche indizio ti prego devo trovare i bastardi che l'hanno fatto deve essere l'armatura dei cargia delle ombre strano neanche un graffio una lancia dei cargia delle ombre è perfettamente appuntita non è mai stata usata. Sembrano segni di trascinamento. Qualcuno ha trascinato un corpo. Vedi qualcosa? Questa macchia forma una linea. Come se il sangue fosse colato da qualcosa. Un carro. Visto? Segni di carro. Penso che qualcuno abbia spostato i corpi qui e poi li abbia sparpagliati. Aspetta. Stai dicendo che i morti trovati qui sono stati uccisi altrove? Perché i Cargia farebbero una cosa simile? A questo punto, non do più per scontato che siano i Karja delle ombre i responsabili. Sì, che sono stati loro. Bene, seguiamo queste tracce e scopriamolo. Questi non sono Cargia delle Ombre, sono della mia tribù, gli Oseram. È così che di solito si saluta la tua gente? Mando le macchine. Tieniti pronto. Delle ombre. Pare che mi sia sbagliato su tutto, come al solito. Ti prego, usa ancora la tua seconda vista, devo sapere cosa è successo realmente. D'accordo. Sembrano armi dell'avanguardia. Non sono sporche di sangue. Gli uomini di Ersa non si sono difesi. Quanto sangue. Molta gente è morta qui. È stato un massacro. Cosa sono quelle strisce di cuoio? Cinghie di armatura. Tagliate con un pugnale e un sasso ricoperto di sangue. Quelle rocce sono distrutte. Qualcosa ha colpito le rocce. Qualcosa di mai visto prima. Ti prego, usa ancora la tua seconda vista, devo sapere cos'è successo realmente. si possa installare qualcosa su quest'affare. Qui, vicino al treppiede, una batteria usata. Questo è l'elmo di Ersa. Credevo fosse morta qua sotto, ma mi sbagliavo. Questo... inganno. Perché? Sembra che vogliano torturarmi. Ho una teoria. Ma ci vuole un po' di immaginazione. Per ora le tue teorie sono meglio dei fatti di altre persone. Ok. Credo che gli Oseram abbiano assalito Ersa e i suoi con una nuova arma. L'hanno montata su quel treppiede laggiù. È in grado di sparare onde di forza, forse soniche. Sembra che abbia crepato la pietra. Penso che paralizzi la gente invece di ucciderla. L'avanguardia è caduta qui. Niente sangue sulle armi o scontri. Perché paralizzarli se poi li hanno spostati e sbudellati? Cercavano di nascondere qualcosa. Guarda, un sasso insanguinato. Che hanno usato per spaccare la faccia a Ersa. O di qualcun altro. Queste cinghie di cuoio sono state tagliate. Come se gli avessero tolto l'armatura. è impossibile. Il suo corpo è esposto a Meridiana. Io l'ho visto. Hai detto che era irriconoscibile. Forse hanno scambiato il corpo nell'armatura con qualcuno della sua stazza. Ed era così mutilato che... Poteva essere chiunque, perfino Elsa. Torna a Meridiana, dà un'altra occhiata al corpo. Se è davvero Elsa, allora mi sbaglio. Ma se sì, ho ragione. Mia sorella potrebbe essere viva. Vado subito. Ci vediamo lì non appena poi. Ai qualche... grazie, ma te la caderai. per la macchina. È qui che Nazan avrebbe dovuto presentarsi. non va male O andatevene. No! Un bivio. È qui che Nasan avrebbe dovuto presentarsi. Pare che ci sia stata una zuffa qui. Ma niente morti. Se qualcuno ha trascinato Nasan, dovrebbero esserci tracce. Ah, ci siamo. Vediamo dove sono andati. avamposto dei Cargia delle Umore. Spero che nasan sia dentro. Ho oh, un brutto presentimento. Che oh, gluteo! una strage! Troppe stelle la fine! Un uh. altro colpo così... Non uh. mi sovrappare, mi sarà saranno... del mio, Lasciatevi Uh! uh. Un avamposto dei card delle Ingrie. Scaro in dentro. Quella cosa lassù, se sei qui fatti vedere, mi sembra giusto. Per il Hanno catturato Nazan. Gli serve una mano. Ha fatturato Nasan. Gli serve una mano. Proviamoci ancora. Sarò breve, visto che sei ovviamente debole. fare Che cosa ci facevi a quel bivio? Una scampagnata. Con tua madre. Credo voglia ferire i tuoi sentimenti. Difficile. Mia madre adora le scampagnate. Se continuiamo così, non andremo da nessuna Provata parte. Provata! Da questa parte! in movimento o morirete Guardate gli abbandonati! combatteremo alla pari. Meglio non farsi notare per ora. Mi manda Kindiv. Ti porto via da qui. Pensavo che quella canaglia mi avesse abbandonato. Gli devo una pacca sulla schiena. Forza, da questa parte! Steve mi ha parlato della causa. Hai perso il tuo carico? No, è nascosto. Ci sono persone affamate che saranno felici di vederlo. Bene, ascolta ora. Quando tornerai a Meridiana, parla con un nobile, Ravan. Sii onesto con lui. Ti aiuterà. Chiedere aiuto ai ricchi? Ah. Ma dopo quello che hai fatto non posso rifiutare. Per ora sono diretto a Tramonto Stammi bene. Piantina utile. Ci ascolta. per il viaggio.